Allora, grazie Presidente. Eh, ovviamente siccome siamo proprio alla fine della seduta, sarò rapidissima, anche perché tante, tantissime cose sono state dette da, che, da chi mi ha preceduto eh, volevo dire che insomma anche per me il parco della cellulosa è una conoscenza diciamo ormai eh, di alcuni anni eh, ho frequentato quel parco quando ero consigliera al municipio 14 e forse anche ancora prima con uh, l'attuale sindaca Virginia Raggi quando eravamo Facciamo parte di un comitato di quartiere nel nostro municipio abbiamo fatto spesso attività in collaborazione con eh, i comitati che eh, si sono sempre occupati in questi anni eh, di eh, tener vivo insomma, quel parco, di svolgere all'interno attività sociali e culturali. E, eh, il senso del mio ordine del giorno è esattamente questo: una, da una parte, come diceva anche il consigliere De Priamo, eh, questi cittadini numerosi che in questi anni hanno avuto la forza e la volontà di eh, tenere viva l'attenzione sul parco, di curarlo, di far sì che non cadesse nel degrado, quindi di coinvolgerli e di renderli partecipi nella futura progettazione di sistemazione del parco stesso. E dall'altro ho aggiunto anche un punto che chiede di eh, specificare meglio quali sono diciamo, gli interventi da mettere in atto, delle tempistiche quindi anche per stracci funzionali perché come è stato detto il parco è un parco enorme di 90 ettari per cui è diciamo poco realistico pensare che si possa sistemare tutto, tutta l'intera superficie del parco in breve tempo quindi probabilmente come è stato già anticipato anche dai tecnici che ci hanno supportato nella commissione sarà necessario fare un progetto che dovrà essere essere attuato per step, per eh, fasi e eh, soprattutto eh, quello che interessa a noi politicamente che ci è stato proprio richiesto a gran voce dal municipio, dai comitati e dai cittadini è quello di poter garantire in tempi rapidissimi un'apertura anche minima, parziale eh, del parco proprio per dare la possibilità a queste persone di continuare a prendersene cura e a svolgere le attività che in passato eh, Diciamo sono già state da loro garantite. Eh, quindi è sicuramente eh, importante che l'amministrazione dopo questa eh, tappa eh, imprescindibile, quella dell'acquisizione che si aspettava appunto da anni, eh, cominci a lavorare subito alla stesura di questo eh, progetto, definendo le operazioni di messa in sicurezza, di bonifica e anche di sistemazione dell'area verde e anche degli immobili eh, presenti eh, all'interno del parco, quindi va costruito un vero e proprio progetto. Eh, e speriamo che questo processo di progettazione sia uh, il più ampio possibile eh, e quindi il più partecipato uh, possibile. Ringrazio anche io tutti per il lavoro svolto, le commissioni che in questi anni hanno sempre eh, diciamo eh, costantemente seguito gli sviluppi eh, delle attività eh, degli uffici e proprio per questo mi sembra giusto che eh, l'Aula dia un impulso in tal senso e quindi eh, dopo tanta attesa eh, da parte di cittadini che l'Aula prenda anche l'impegno di garantire una sua apertura e una sua fruibilità anche se parziale eh, in, tempi breve, in tempi brevi sono contenta quindi che sia stato compreso il, eh, lo spirito di questo, di questo atto eh, per cui già eh, come è stato detto noi eh, abbiamo stanziato 450 mila euro questa è una cosa sicuramente positiva sono stati fatti già dei sopralluoghi però ecco ehm, il lavoro deve continuare e anche in maniera spedita visto che attualmente il parco risulta chiuso proprio perché eh, la, diciamo Sussiste una situazione di rischio legata anche ad alcune alberature eh, pericolanti. Quindi ringrazio tutti ancora una volta e spero che sia eh, approvato all'unanimità. Grazie.